già torneremo anche qui curiti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. ok 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. un problema 100%. 100%.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 non oh, vedo niente, non vedo niente. bueno, veniamo a ah. mi La, la, la, la, la, la, la,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 L'altre abbiamo passato, però forse dire un'altra cosa per aconseguire. Non so. Allora, bueno, la mia mia intenzione. Ay. Una piccola e dolce anziana signora abitava fra queste mura, ma la sua mente stava svanendo e la sua salute mentale vacillava. Le piaceva tanto ricevere visite e non sopportava che terminassero. Quindi metteva arsenico nel tè dei visitatori e si assicurava che restassero per un po'... insomma, che restassero per sempre. La casa è turbata da questi eventi e anche se non è un vero essere senziente noi abbiamo comunque il dovere di proteggere gli interessi del mondo invisibile fai in modo che i mortali conoscano gli eventi che fino ad ora sono stati nascosti mostra loro i cadaveri e avrai raggiunto il tuo obiettivo ricordati però che un solo cadavere Può non essere sufficiente a convincere gli scettici poliziotti dell'esistenza di qualcosa di sinistro. Io devo entrare e ho due domande. Una va all'arsenic. Vado all'arsenic al suo marito perché voglio andare, bueno, però non è che siamo in vena. Devo avere sul cammino parentale, se vuoi. Bene, no? Mostra ai mortali i cadaveri nascosti. Parente della terra che l'altro bambino, che è il primo Mm. A la morriamo dentro di noi. Andiamo a vedere la madre, se può dire. Sto a, nice a de la Sto a prenderlo. Sto a prenderlo. Andiamo a il Teniamo alcun daigua. Electrificato. Dimmi dam? No. Generally. Oh. I will go day. Watch this hit allora, Sembrava una cara e dolce vecchietta e mi preparò il tè quando venne a ripararle il boiler. Dopodiché mi ritrovo morto. E lei mi ha imprigionato qui nei mattoni. Penso che potrei rifugiarmi in un corpo mortale se qualcuno si avvicinasse abbastanza. Non mi è piaciuto, ma non mi è piaciuto, ma non Me refiero al ¡Ah! ¡Cuidado! <tose> Non ho controllato via. Deve Marco un Beh signore o oh signora, o oh, beh qualsiasi cosa lei sia Posso attirare la sua attenzione sulla nostra gamma di prodotti per il viso? La nostra crema nutriente da notte agisce in sinergia con il nostro detergente rivitalizzante non schiumogeno per il viso e la nostra lozione idratante è a base di erbe Posso spruzzarle addosso il nostro profumo? Se non le dispiace mi permetta di mostrare i nostri prodotti a una delle signore della casa Sono sicura che potremo trovare un accordo amichevole sull'acquisto della nostra splendida gamma di fragranze e di cosmetici. E questa okay? que è la mandaloma che hai. La mandaloma che hai a Tancard. E spaziò... Ah, che passa qui? Sì ancora. Emozionante. Erange, l'anuscio interno, la Terra. Mola. Ok. A mí no estaba la a ir a No, Cambi, arena. ¿Qué es eso? Es un até. No, no es un tandy. No, no es No, no es un tandy. Right. E yeah, a che piano? Non è proprio un altro... Ma sì, sì. Ok, proviamoci Ah, yeah. ah, yeah. no. No, sì. No, no. Non ti ho chiuso, ok? che Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Con ah. que la escala se te haya por Allora, sono su questo tetto cercando di riparare questa scadente antenna coassiale e pensando che un attaccapanni funzionerebbe meglio quando inizio a sentire nausea. Sto pensando che forse la vecchietta non ha usato latte fresco per il tè quando le mie viscere esplodono. Faccio un salto per afferrarmi al camino. Ma mi sa che ho esagerato, perché ora sono incastrato qui. Dammi una mano, ti dispiace? Mi è Io un cellente. Il tuttofare è arrivato, e potrebbe aiutare a mostrare i cadaveri. Ah, abbiamo potuto mostrare qualche cosa. <susurra> allora, ah, sono <satelina> per <susurra> <susurra> si un wirdro questo è molto difficile Che meraviglia potermi stiracchiare il vecchio ectoplasma. E ora non me li metterò a scioccare quei tipi. E' un'altra non un'altra scatata. Stiamo truccando la polizia, ora. E cosa fai? E' un'altra scatata. Che fai città? Sare kidney �� por lo que así continuamos por ¿Qué comparedb La polizia è arrivata! Lascia che conduca le indagini. Arriva la polizia che si venga a far fuori. Ai! E poi mi dico che sono a me, perché sono qui. Tu stai tranquillamente. Come tu stai tranquillo! Aveva have a giorno. day. un sacco di lavoro. Ai, oh no, Ah, no, Terra. Puder, sta terra. No, si acaba. Puder. Un i mortali esecutori della legge hanno individuato un cadavere. La polizia farà rapporto sulla scoperta di questo cadavere, ma ci sarà bisogno di un secondo cadavere per poter avviare una indagine completa. E la polizia no. Non posso usare il signore. Perché ti dite Qui no? Fantasmi. Pote di. Qui non si <snéc> Aqui, e la e no? Eleita, ser, eh? plasma. Uff, cammina incredibile. Ho scontato di una maniera. Algo no? si usano male, mi sguerra in piedi. Cacchio si eh, usa un panorama. Eh? coming so put a sea and down ah ¡Súper! ¡Poder! Tiene un poder poder No, no tiene poder Hoy que Oh ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, chi vuole la santa milione? La ghisa sana. Ecco il disegno di un bottone. De frente, ¿qué pasa? ¿Qué ¿Qué ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?